Ma ci saranno cose paurose, io mi impressiono. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti su un gioco nuovo, anzi in realtà il gioco manco è uscito, si tratta di Root66 Simulator. Voglio innanzitutto ringraziare lo sviluppatore del gioco, perché in questo gioco dovete sapere che era uscita una demo chiusa, una beta, e che però eh, poi era stata eliminata, insomma non era più disponibile, anzi ringrazio il mio amico Macio per avermela suggerita. Così ho scritto allo sviluppatore, se per favore me la poteva aprire, è stato gentilissimo, mi ha mandato un codice beta per provarlo, quindi lo andiamo a provare è un, survivor, survivor, un survival che si ambienta sulla mitica Route 66. Ovviamente si tratta di una demo, si tratta di un work in progress, è un gioco per PC, non so se uscirà anche per console sinceramente, ma è un gioco per PC, lo trovate su Steam, potete mettervelo in lista degli acquisti perché uscirà la versione finale tra circa sei mesi, mi ha detto lo sviluppatore, può darsi qualcosa prima. Quindi andiamo a vedere di che si tratta, sono sinceramente molto curioso perché da quello che ho visto nei loro trailer sembra molto, Molto figo, welcome to Root 66 Simulator. Durante la strada dovremmo guadagnare denaro per poter riuscire a vivere, insomma, prepararsi una maniera per campare e pure per fare degli eventi durante la strada. Ma da quello che ho visto, bisogna anche modificare la macchina, insomma, ci sono un pochettino di cose da fatti per chiudere il tutorial. Oh, qui ci dà subito la bicicletta. In caso con la macchina non ce la fa, dobbiamo sempre andare a pedali. Allora, siamo dentro casa nostra, finestra, insomma, mi pare un posto schifosissimo. Qui un po' di soldi, si poteva via e ecco, piamesi sordi che fanno sempre comodo, una lampada, qualche pezzo di legno, qui che abbiamo una protein, ecco questa se la abbiamo. qui ci sono altri sordi, questo lasciava i sordi in giro per casa, qui ci sta, dagli che gli tiri i sassi, no ne, è... ma non si può cambiare quello che devo fare col tasto sinistro, no, lui tiene così i sordi, il portafoglio non l'avevano ancora inventato all'epoca, frigo non c'è niente, ma i sordi teniamo veramente dentro i pensieri. figura se tiene la roba al frigo questo, però continuiamo a raccogliere i sordi che lui giustamente tiene così a spasso per tutta casa, qui abbiamo il bagno, devo dire che è anche tenuto insomma alla fine è uno che evidentemente ci tiene all'igiene, oh, qui c'è un sacco di roba, batterie, batterie sono molto comode, altri sordi, o oh, attenzione Qui abbiamo la nostra macchinetta che sembra essere così a occhio, una, una Mustang. A cui mi sa che gli mancano i rote, così sempre a occhio. Non so su cosa si tenga, ma gli mancano due rote da sto lato. Eh, dobbiamo proprio montare questa. Allora, prima il cofano. Io, io continuo a tirare i sassi a tutti, ma dove ce l'ho tutti sti sassi? Ma questo va a giro con una saccoccia piena di sassi. E abbiamo aperto il cofano, dove manca qualche pezzo in più, solo del radiatore. Entriamo dentro. Ok, dentro, dentro della macchina mi pare ci sta tutto, eh. Monta le ruote prima, questo giustamente dice, guarda, forse se te ne sei accorto, ma ti mancano due ruote. Chiamo una ruota, dai che gli tiri i sassi, ma non si può cambiare la, la funzione de, de, de default del tasto sinistro, perché deve essere tirare i sassi? Andiamo a attaccare. Tutte e due le ruote, perfetto. Mannaggia, sto coso di dire i sassi, ma perché devi dire i sassi? Il radiatore eravamo attaccato, qui ci manca pure la batteria, alternatore, la ventola, la modetta, la pompa del servo sterzo, l'iniezione... Ovviamente ragazzi il montaggio è abbastanza banale se confrontato con, con MySummerCard e robe del genere che però ti facevano di eh, le madonne giapponese quando non riuscivi a capire come si dovevano montare le cose. One eternity later. Sta cosa... Alla grande, ok, la macchina parte. accendiamo ce ne un po' a radio, ma che succede ce Allora, dobbiamo guidare fino al, al gas station. Ma dove sta la gas station? Però non c'è una, una mappa o qualcosa? Ma poi se andiamo così, lasciamo casa aperta, vabbè. Ah, qui non, non c'è una mappa? Che ne so, M? Ah, la strada è una sola, quindi praticamente non potevo andare in nessuna direzione, perché almeno che se buttavamo per campi. E poi quando dobbiamo andare a sinistra o a destra? Ma non c'è un, un navigatore, qualcosa che mi dice dove va andare? Che cazzo mi è cresciuta? Una pianta dentro la macchina? Ah no, ero andato per campi e le, le piante, vabbè. Scusi... Così... Non è che è stato sta benzinaio, no? Vabbè. Allora il binocolo da dentro la macchina non binocola, Scimo un attimo vediamo un po' così, Oh, vediamo un po', vedete qua se vedete se c'è una stazione de... non è che mo mi non mezza alla strada no? ok allora a questo punto destra o sinistra ah, a sinistra perché a destra non si vede, non si vede una gas station quindi magari famo che a sinistra ci sta ah attenzione che lì è apparso qualcosa, non so cos'è quel segnalino giustamente poteva, bastava che a la distanza da drive station se si avvicinava Stava nella direzione giusta se no no Refuel Your Car Ok Allora Put Nozzle Down Gas Nozzle Salve Oddio queste non è che hanno un aspetto proprio gioioso eh Però c'è la musica almeno qui Così in questo paese si sente una musica del benzinaro Refuel well. Ok quanta benzina mettiamo? Tank Full Ah, appena va vicino qui parta la musica comunque. c'ho più una lira, c'ho zero euro, ma che ho pagato 250 euro di benzina? Per barra fa più schifo dalla casa, se possibile. Ah, qui possiamo prenderci sta roba, vai. Prendiamo un po'. c'ho una lira, cioè credo, ho messo 250 euro di benzina. Tizio, scusa, ma 250 euro per... come faccio a interagire con questo qua? Ecco, viene un sasso in fronte. Qui c'è una macchina, non è che stai potendo fregare qualche pezzo, no? Stiamo in culo ai pezzi, raga. Ok, dobbiamo andare a fare una consegna. Accept mission. Lo metteremo nel cofano dietro, sto coso, ci entrerà, no? Porca Eva. non riesco a buttarci la roba dentro, la buttuta da fuori. One eternity later. Senti, sai che c'è? Faccio così e... Ma Lo tengo dentro al la... coso. Ah, io non penso che questa sia la Route 66, comunque, eh? Boh. Ma com è possibile se sono incastrati tutti così? Scusate, c'è una strada sola vi siete incastrati in 25, ma come avete fatto? Siete forti a guidare, ma come che cacchio siete riusciti a fare questo casino con, con una stradina così piccola e non c'è nient'altro intorno? Porca si è rotta la cinghia de... Si è rotto il motore, si è rotta una cinghia de, de alternatore, di qualcosa, de, de raffreddamento Eh, lasciamo la macchina a mezzo così? Vai, se la lasciamo col cofano aperto forse si capisce Andiamo a vedere dentro sta casa se c'è qualcosa da... Non è che c'era una cinta da rubasse? Anche perché dovete calcolare, ragazzi, che questa è una demo, quindi probabilmente molte fasi sono accelerate, tanto che loro mi hanno detto che i salvataggi della demo non saranno compatibili col gioco ufficiale che uscirà. E eh, giustamente chi è che non tiene dentro delle case in rovina? Oh, che cazzo era? Ma di mortacci, c'era una tagliola. Ma che ci saranno cose paurose, io mi impressiono. Vabbè, mortacci vostri, la tagliola ci hanno messo questi. Andiamo a vedere tra casa senza tetto. Ah, eh, il Mummo dice che c'è sta nei tagliole. Ecco, giustamente, accesso nella casa abbandonata, addio, guarda caso, c'è proprio la, la cinghia che mi serviva per il mio motore, eh? Mazze, culo. Ma che c'è? una fregata la macchina. Ah, cavola. Ma che c'è? Meno addosso uno. Scusate, eh, a parte che siete incastrati dentro i sedili che sembrate i sette nani, ma eh, che navi sta la macchina mia? Ok, richiudiamo il cofano. magari che guida col cofano aperto può diventare complicato... Ah, è un pub. Attenzione, è un pub. C'è un'altra macchina abbandonata. Parcheggiamo qui da brave persone civili. Salve. Good morning. Questa vuole che l'aiuto a liberare il fratello che l'hanno arrestato perché l'ha rubato ma lei dice che non era lui. Aspetti un attimo, però devo consegnare il pacco a tizio, se sennò... no... Questo che sta a comprare? È tutto vuoto il distributore? Scusi, eh, ma che sta comprando? comprare? È vuoto il distributore? Non resta a guardare, ma io non vedo che vuoto. Quindi dobbiamo aiutare quello e vado. Però prima andiamo qua dentro allegria proprio dentro sto bagno, oh, mazza questo sembro io ah ecco qui devo ma come non c'ho il package non ce l'ho il package no ma è cascato dentro come non ho il package ma che dici così, drop item porca cazzo lo lascio così, drop you don't have the package faccio i sassi, i sassi mi ci fa mettere però ma su che cacchio sta quello? Questo lievita per aria, no? Ma fa pure paura. Questo ci fa giocare con questo? Oh. Ah! Devo dire ai freccetti, raga! S Bam, 50! 85! Ah. Sono un fenomeno a freccette, oh! Sto fra tutti i canestri! Ma sarà l'obiettivo sarà a centro? Become the champion for New Mexico, ok ci sono già diventato Devo diventare il campione di tutta l'America Vabbè, senti, andiamo a servar tizio Che famo, te vieni? No eh Ma questo dice che devo diventare campione da Arizona Mannaggia la miseria a me e quando mi me metto in mezzo a sti casini Mannaggia, devo andare a salvare il fratello di questa Sì, good, hey, good morning cazzo, è un'ora che sto qui a tirare freccette Later. Ah, vedi, da qui posso scegliere la missione Vaffanculo dei friccetti Ok, in chilometro e mezzo va arrivare la stazione di polizia e dopo va a scappare un tizio, che okay, mi pare una missione abbastanza pericolosa spiace perché è la nostra macchina dopo 30 metri che eravamo partiti gli è rotto un pezzo, siamo arrivati a fette Forse quella la strada? Eccola, eccola, eccola la strada Ho fatto un pezzo di sterrato diciamo con la navigazione ci dobbiamo un attimo via la mano, eh? Oh, questo mi sembra più un posto dove c'è la cosa della polizia visto che c'è la macchina della polizia fuori è la stazione più triste e desolante della storia, questa Vabbè, vi lascio la macchina accesa tanto facciamo per dar un cazzotto, posso tirare sui sassi? io ti non so se la finestra guardia salve Tacci tua oh allora o gli do 100 dollari o ci faccio a cazzotti uh, no ci voglio fare a cazzotti che, che è successo? È oh, mi ha menato? oh non si muove più il, il, il pupazzo la meglio se gli davo i soldi mi sa eh ti pago va che non me sa che io, il combattimento non ha funzionato neanche eh, scusi, eh, tizio. ma. Per... Oh, e che ogni volta Ti viene dato da 100 dollari? No, non capisco che cazzo devo fare, ragazzi. Se è bloccato tutto qua. Forse è un bug della beta. No, ti attacchi. Fammi a cazzotti, oh, eh, cioè. Vabbè, mi stai a menà. Ho capito, mi stai a mena. Non posso scappare, non posso fare niente. E niente, vabbè, ragazzi. Siamo parlati così. Comunque, ragazzi, questa era la demo, una beta, ovviamente direi molto beta, visto che in palla ogni 2x3 per però a prescindere da questo il gioco sembra veramente carino ci sono una miriade di cose da fare bisogna capire quanto sia poi vario quanto sono sempre le stesse cose e soprattutto ancora dopo iniziare il viaggio a meno che quella non è la Route 66 proprio quella su cui noi stavamo viaggiando fatemi sapere che ne pensate trovate il link qui in descrizione io ringrazio il nuovo sviluppatore mi avrebbero mandato perché ero veramente curioso di vederlo detto questo ragazzi come al solito vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti A poliziotte te sei salvato che non te li a ti sto dei soldi? Ma i cazzotti nipi, ma va a